Benvenuti, in questo video parliamo della nova V1405 Cas. Nel 1572 l'astronomo danese Tycho Brahe ha osservato la comparsa di una nuova stella nella costellazione di Cassiopea. Ha descritto questa sua scoperta nel trattato The Nova Stella. Da allora eventi di questo tipo sono stati chiamati nove o supernove, in base alla loro intensità. L'evento osservato da Tycho Brahe era una supernova, cioè l'esplosione di una stella. Alcune supernove sono talmente luminose da essere visibili anche di giorno. Questa immagine del telescopio spaziale Chandra mostra i resti della supernova di Tycho Brahe. Come tutti gli eventi di questo tipo, sono imprevedibili ed improvvisi. A distanza di oltre 400 anni, nella stessa costellazione di Cassiopea è comparsa una nova. Sebbene sia molto meno appariscente della supernova di Tycho, la comparsa di una nova è sempre un evento eccezionale e degno di studio. Yuji Nakamura dal Giappone ha scoperto l'oggetto il 18 marzo 2021, quando brillava con magnitudine 9.6. Quattro giorni prima, nella medesima posizione, non era visibile alcuna stella fino alla magnitudine 13. Il 20 marzo 2021 la nova era salita alla magnitudine 8, abbastanza luminosa da poter essere vista anche con un binocolo. La nova è stata catalogata con la sigla V1405CAS. Il nuovo oggetto si trova a circa 6 gradi a nord-ovest della stella beta di Cassiopeia. Specificamente si trova a mezzo grado a sud dell'ammasso aperto luminoso M52, a metà strada con la nebulosa bolla. Il fenomeno è in teoria visibile tutta la notte, poiché Cassiopea è circumpolare alle nostre latitudini, anche se da dopo il tramonto risulta a circa 35 gradi verso nord-ovest in abbassamento verso nord quindi i momenti migliori per vederla sono nelle prime ore dopo il tramonto oppure appena prima dell'alba. Le nove come V1405 appartengono alla classe di stelle note come stelle Cataclysmic Variable. Si tratta di stelle binarie composte da una nana bianca e da una stella simile al Sole. La nana bianca aspira materia, in particolare idrogeno, dalla compagna. In un sistema binario esistono regioni di spazio in cui la materia è legata gravitazionalmente ad una o all'altra stella. Questa regione si chiama lobo di Roche, in onore dell'astronomo francese Edward Roche, che nell'Ottocento ha studiato questo problema. Se una delle due stelle riempie la propria porzione di lobo, il materiale di cui è composta fluisce sulla compagna attraverso il punto di contatto dei due lobi, detto punto di Lagrange L1. Il materiale si incanala sulla superficie della stella nana, dove viene compresso e riscaldato ad una temperatura di circa 10 milioni di gradi kelvin, abbastanza da innescare una fusione nucleare esplosiva. Stiamo osservando proprio questa fase. Secondo la teoria più accreditata, dopo un'esplosione la nana bianca ritorna al suo stato originario. Ma se il flusso di materia ricca di idrogeno riprende a fluire dalla compagna, l'intero processo si ripete provocando un'altra esplosione da mille a diecimila anni dopo. Forse questa nova tornerà a brillare per i nostri lontani discendenti.